Duca, finalmente, finalmente la chiesa eh, di Santa Chiara si fregia di un busto importantissimo, ma anche emotivamente. Quanto ha colpito lei nello spirito questa, questo svelamento del busto? L'ho vista particolarmente commosso. Sì, mi sono molto commosso, anche per una ragione. Io sono il vicepresidente della Real Deputazione di San Gennaro e... Re Francesco II è stato l'ultimo presidente monarca della deputazione e noi lo ricordiamo anche per, i suoi, per il suo contributo che ha dato alla deputazione e poi devo dire che veramente è la figura di un re così dignitoso, così santo un re padre di tutti i napoletani che purtroppo non da tutti è stato poi ricordato come meritava grazie Siamo all'interno del chiostro della straordinaria Basilica di Santa Chiara dove questa mattina è stato depositato, anzi svelato, il busto di Francesco II di Borbone. Una mancanza, un vuoto che è stato finalmente riempito grazie al real circolo eh, di Borbone e soprattutto grazie all'ordine costantiniano. Seguite il servizio. Tutto al reverendo Fra Carlo Damodio, Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori, al reverendo anche Frate Guardiano, Fra Giovanni Paolo Bianco, il quale ha la responsabilità di questa basilica e al quale arricchiamo i maggiori fastidi in fase organizzativa, quindi sono i padroni di casa. Desideriamo anche porgere un saluto al reverendo Fra Sergio Caldi d'Aragona, commissario generale di terra santa che presenzierà questa celebrazione, alla comunità dei frati minori del complesso monumentale di Santa Chiara, a Sua Eccellenza il Duca e il Capo d'Andria della deduzione del tesoro di San Gennaro, alla rappresentanza dei Cavalieri Costantiniani guidati dal delegato di Napoli, di Campania, nobile mamma di Uruzueta, dei Marchesi Doverena e Trentino. Qui riuniti per, per questa cerimonia di svelamento e del busto del servo di Dio Francesco II di Borbone, ultimo re delle due Sicilie, un'opera unica in bronzo realizzata dal maestro Domenico Sede e sarà donata al nome del nostro presidente onorario alla Basilica. Francesco II è incarnato nella sua travagliata esistenza. La figura di un uomo e monarca cristiano ha supportato con serena rassegnazione forte della sua fede imprimabile in Dio, le gioie e le sofferenze che la vita, che la vita gli aveva riservato, soprattutto l'umiliante esilio per 33 dei suoi 58 anni di vita terribile. Lei ha detto delle parole molto toccanti, molto importanti. Francesco e eh, si avvicina probabilmente alla beatificazione. Quanto bisogno ci sarebbe oggi in questa fase molto turbata della storia del mondo, dell'Europa in modo particolare, di un sovrano del genere? Allora, è molto bello insomma, questa figura, questo esempio, ma questo dovrebbe essere da esempio per tutti di come siamo chiamati a testimoniare eh, l'impegno per, per il popolo, eh, il servizio per il popolo. Allora, tutti eh, sovrani di un tempo, ma insomma, anche amministratori di oggi, sono chiamati davvero a prendersi insomma, a cuore eh, l'impegno e la responsabilità per, eh, per la per il benessere, la cura possiamo dire della casa comune di tutti che non è soltanto il creato ma a pensare a tutto quello che il genere umano insomma, continuamente ha bisogno di incontrarsi, eh, di vivere, insomma, di godere insomma, della bellezza eh, di, di quello che ci ha fatto Dio attraverso insomma, la creazione e perciò anche il genere umano con tutte le differenze che ci sono perché i popoli sono tanti e che vanno insomma, sempre accolti e rispettati è sì, un'opera veramente meravigliosa Fammelo dire, gli manca la parola. E avendo avuto la possibilità di dire qualcosa a Francesco, cosa gli avresti detto? Ma io gli avrei detto, Sua Maestà, il suo regno durerà per sempre nei nostri cuori. Duca, finalmente, finalmente la Chiesa eh, di Santa Chiara si fregge di un gusto importantissimo, ma anche emotivamente. Quanto ha colpito lei nello spirito questa...